Zombie Apocalypse buongiorno ragazzi come state? spero bene nuovo video vlog e niente buon santo stefano a tutti e a tutti sono qui in cucina che sto vedendo cosa sto veggiando la piettiera e niente che sto cercando di farmi il caffè, ma allora, allora, il caffè lo vedete già, e nulla. Il tutto pronto, ora non mi resta che mettere giù con le tazzine. non lo ho detto ma lo sto mettendo veramente sennò il trucco è una zucchina il è amarissimo non mi sta bene se ne piace altre okay, ok niente e eccoci qua spero di non fare troppo rumore perché non mi sta bene Aspetta un secondo, che qui è preso presa un po' ardua. Quello che sto a fare, ripulire pulire tutto il banco da lavoro. Ok, che adesso un verso profe ora mi siedo e ci si non vuoi Eccoci qui. Dunque, come state? Spero bene. Io vado senza bene, diciamo. Da. A parte questo, cosa c'è? Qualcosa che mi appiccica la scarpa. Non oh, vale niente. prendo il mio caffettino perché adesso non sono le sette qualcosa Sette e mezza, e niente, sono le sette e mezza, e vabbè, così, mi diciamo che sta all'olio, tutto va bene, ciao mm -hmm. ora mi godo il mio penito, caffè, a voi buon caffè insieme a me buon caffè insieme a me mazza ja. che buono è buonissimo Sono ancora mezza addormentata, già. Ah, che bello il caffè la mattina, mi sembra di meglio che un bel caffè al mattino. E già. Mm. buono molto buono ebbene sì, eh, ma la voce si passa perché mi hanno ancora stato mento però vabbè Che mi raccontate voi di bello? Fatemelo sapere qua sotto i commenti. Cosa mi raccontate di bello? Io nulla di speciale. Sto passando le feste così. Alla buona lì. Come vedrete, che vuol dire? la buona Tranquilla, ciao. Tranquilla anche perché. festeggio, semplicemente normale non è che faccio, che sa questa è una gran festa non si, a me il Natale piace tanto però mi porta un po' di nostalgia dato che non c'è più mia madre a me il Natale mi porta un po' di nostalgia scusa per il gioco di parole Ma è la verità a me il Natale mi porta nostalgia e vabbè Ho ancora le intatte, vedete? Ciao. Sono belle, belle, belle. Perché come ripetisco, mi ha fatto il semi permanente. Ed è bellissimo. Adoro. Troppo bello. Buono caffè. Quindi oggi ho cominciato a fare questo videovlog per voi piccolo piccolo perché non lo voglio fare troppo lungo sennò no magari manco me lo guardate spiegandomi semplicemente che eh, allora per Capodanno non so ancora cosa faremo credo più che altro staremo in casa come per Natale d'altronde oggi che è Santo Stefano appunto lunedì Lunedì oggi, sì, esatto, stavo prendendo colpi. <ride> e niente, oggi è lunedì, Santo Stefano. E non faremo che sa so che. Nulla di, nulla di eclatante. In casa, se riesco a registro qualche altro video, non ho detto. Però che posso provare. Questa, io questa tavola non la sopporto, fa un chiasso, un chiasso enorme basta un millimetro lei fa crack uh, crack <ride> è troppo strana questa tavola non lo so se è una mia, o se è una mia sensazione cioè impressione perché altro non sensazione impressione o se questa tavola quando spezzettate sentite sentite no adesso non lo fa il rumore però prima cosa lo facevo cioè non lo so perché ecco l'avete sentito? cioè non l'ho fatto apposta però fate i rumori allucinanti quindi cosa dire di bello ehm, mi devo prendere anche il, il tè perché io ho la camomilla perché io il latte non lo riesco più a bere e quindi niente ho provato il latte di soia, niente di fatto, anche il latte di soia mi dà lo stomaco, mi dà noia, il latte d'avena altrettanto e non sto dicendo palle, è la verità. Ciao. E niente, eccoci. Quindi non lo so, mi sa che da qui in avanti ho camilla o latte Camilla serve per andare a letto però può anche calmarmi se io sono un po' agitatella Io non mi sento agitata però perché siccome il mio stomaco ha un'ucera un pazzesca che non vi dico Cioè, se chi mi conosce già lo sa di Youtube che soffro parecchio ulcera. Ho lo stomaco a pezzi e quindi no ragazze preferisco prendere cose che mi facciano che stare bene si ce la facciano penso di sì mm -hmm. italiano che si va a fare bene dire <ride> così è eh. italiani italia sì italia no. No, no no no no mamma mia che ridere <ride> Oi, oi, oi, oi. E così ragazze. Ciao. Nulla. E già, così è del di come ho parlato prima. secondo, Ti faccio altre riprese con il telefonino ok, vediamo se ci riesco a non fare danni, ulteriore ok, perfetto perfetto perfetto perfetto niente, speriamo bene Quanto contro gli occhi sono di nuovo? Le 7.40? Benissimo! Alle 8 e mezza 8:30 mettere il colliglio degli occhi quindi tra poco stacco e vabbè ancora ce ne va alle 8 le 8 e mezza le 7.40 ma sempre lì siamo quindi um, l'argomento per YouTube è che eh, oggi non, non, non fa tutto questo freddo perché sento caldo. Anche ieri notte sentiamo un caldo pazzesco. Oh, vabbè, sarà il riscaldamento del clima, il riscaldamento globale. Può darsi che sia anche quello. Già. quest'estate al mare faceva un caldo ma un caldo poi amava si sì, così è e, e poi l'acqua sembrava non sembrava acqua normale non vi dico cosa sembrava sembrava pipì <ride> non vi giuro no? non sto scherzando entrava nell'acqua del mare per rinfrescare un po' sembrava pipì non vi dico il brutto dell'acqua del mare che schifo voi boh. direte perché diseggero? no ma no, sto esagerando ragazze io penso che anche voi siete entrati, nel, vabbè forse la maggior parte di voi avranno avuto una piscina c'è chi non piace il mare sarà andato in piscina però io che sono in un posto turistico marittimo eh, è ovvio che andando al mare anziché anzi andare in piscina Andavo dritta al mare, sentivo, cioè vedevo l'acqua, non era un'acqua normale, mi sembrava acqua proprio viscida, schifosissima, non mi piaceva per niente. E così, boh, no, ho fatto 5-6 giorni di, di mare, poi però mi sono stufata, non sono più andata al mare perché non ce la facevo. Uno, era troppo caldo, e due, facevo meglio di rinfrescarmi sul, sul terrazzo di casa mia con la pompa, che era tutta bella, lunga, lunga, lunga, e mi riesciava con l'acqua bella gelida, almeno lì l'acqua era bella gelida, non tanto, però col poco che potevo stare, stavo mi riesciava come un terrazzo, o un terrazzo, un po' giù, quel che è frescavo e poi, niente. Poi mi godevo un po' di, di televisione la, la, la sera d'estate Ma quest'anno non so come sarà, nel 2023 Speriamo che sia un anno migliore Dai, speriamo di sì Perché il 2022 per me è un anno un po' da cancellare Non mi piaceva per niente cioè, Un po' mi è piaciuto, ma non tanto Quindi direi che è totalmente da cancellare questo 2022 non è stato tanto tanto il massimo. Avrei voluto qualcosa di più sostanzioso nel 2022, invece per me è stata un po' una fregatura. Detto tra virgolette il 2022, tanto è allora, una fregatura perché non mi è piaciuto molto il fatto che, non parlo di YouTube e gli iscritti in generale, ma anche il modo di registrare i video miei non era al massimo voi direte ma sì che sei brava, sì sono brava fino a un certo punto però anche l'editing, devo imparare a editare bene i video a tagliare le parti bene in papino e anche dove dico le fesserie, beh beh, fesserie le fesserie ne dico poche però quelle poche che dico le, le dovrei spinozzare, ovvero tagliare e invece il resto, vabbè, il resto potete mandare. Le miniature, vi Mi devo abituare a fare le miniature, perché ho visto un corso su YouTube come... Adesso non sto lì a entrare in dettaglio, se volete lo guardate sul vostro YouTube Studio, c'è nozione di come fare delle miniature, ecco, molto più belle, molto più carine all'occhio dell'utente dell di YouTube gli utenti, gli spettatori quindi non lo so ragazze, sembra che youtube costano è andato bene ma non benissimo ma vabbè pazienza non mi interessa ne monetizzare ammetto che mi interessa monetizzare ma se non posso monetizzare non me ne può fregare te meno, sinceramente mm -mm, già le 7.45 e niente quindi che dire anche se non posso utilizzare dicevo non, non, non importa pur di divertirmi io preferisco anche divertirmi a registrare video fare foto e video per i social network tipo tiktok instagram e twitter o anche addirittura youtube o anche facebook le dirette facebook non lo so vediamo un po' come mi comporterò nel 2023 se riesco a fare tutte queste mh, azioni tra virgolette, ovvero Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, non lo so, ho fatto ben poca roba quest'anno, pazienza, ci sarà il tempo per farle. Anzi, devo organizzarmi perché c'ho l'agenda, ma ho il vizio che non scrivo mai niente, o se scrivo, scrivo poco. Boh, vabbè mentre cosa volevo raccontarvi? io volevo raccontare che comunque eh, non è stata semplice anche per eh, quanto riguarda eh, Instagram sì sono cresciuta più o meno la, lenta lenta ma poi conoscendo altre amiche e amici su Instagram piano piano sono cresciuta ancora più velocemente prima andavo a rilento e poi però salivo salivo salivo le iscrizioni su Instagram anche se a me non me ne importa un bel niente di, di degli iscritti di, di Instagram però vuol dire che ho avuto fortuna, più fortuna di, di Youtube anziché su Youtube su Instagram vabbè per me va bene lo stesso non importa basta che sono riuscita Um, come dire basta che sono riuscita a fare più, più followers visto la... no, no non mi importa nel vero senso della parola che di diventare qualcuno no quello no però se potessi avere più amici, amici l'amicizia è una cosa importante però meglio pochi ma buoni però anche se ti metterò in qualcuno do, do, domani, non credo, però, mai dire mai nella vita. Perché ho avuto molte proposte da altre persone, qua sempre sui social network: se volevo essere una consigliera di bellezza, o che so, una marketing, una cosa del genere. No, ho rifiutato: perché? Perché ecco, la mia esperienza sul marketing non è il massimo. Poi in matematica non sono il massimo. Poi anche con la vendita, i brocce e Avon, sono andata più scemando. Perché in alcune cose ho vendute, ma in altre però... Ho fatto un po' fatica a vendere dei prodottini di brocce e Avon. Quindi poi nel mio paese non ne parliamo perché è tutto una cosa a sé, a fine a se stessi. Cosa voglio dire con questo? che Yves Rocher e Avon, ogni volta che andavo a porta a porta o ero insultata o ero mal vista come cliente di privilegiata di Yves Rocher, o anche di Avon, non lo so quello che è. Quindi ho detto no, basta, Sono arrivata una cifra che non ce la faccio più, perché una volta mi sono sbagliata facendo i calcoli su, su Avon, se non ero, sì, o su Yves Rocher, no, su Avon e non vi dico la, la, perché il privacy quello che ho fatto io però sono arrivata a una cifra che c'era cioè, da spararmi quindi ho detto no, basta era troppo lunga quella cifra però era una cifra importante quindi ho detto no qualcosa non mi torna o io ho sbagliato a fare i calcoli ordinari online o qualcuno ha fatto il posto mio ma è impossibile quindi ho detto no, basta mi fermo qua non voglio più fare né cliente di Avon, né tantomeno di Brochet. E mi sono... ho chiuso le porte a Avon e Brochet. Come dire, la mia esperienza con Avon è stata bellissima, sia con i Brochet che con Avon. Però, forse per, per me tornare indietro a non farlo più. Perché sì, è una bella esperienza, ma da una parte però... Eh, non voglio fare cattiva pubblicità né l'una né l'altra, ma se posso darvi un consiglio state attente perché non sempre si hanno, si hanno delle buone discorse, dei buoni risultati con... Eh. Io le entrate ne ho avute come non ne ho avute da Ivoce e Avon, quindi state attenti a quello che combinate perché io ho avuto una pessima esperienza con Avon, mi è piaciuta come non mi è piaciuta sì, mi è piaciuto un'altra perché adoro il make-up e la cura della persona ma dalla parte non mi è piaciuto come, come mh, dalla parte finanziaria perché era un casino, dovevo farmi tutti i calcoli e poi c'era chi voleva di più, chi voleva di meno di, di prodotti oppure c'era chi cercava un prodotto vabbè, lì ci sta se non trovi un prodotto non lo compri o, o se ti chiedono lo vuoi sostituire con un altro? no Io vabbè lì ho accettato e non ho fatto male tutto ciò però ho chiuso sia con l'una che con l'altra adesso non mi banno altro, mi dite che ah voi i brochet sono buoni se sì, saranno buoni quanto volete però io voglio chiudere anzi ho già chiuso da tempo tornare indietro però ah, voi veloce a, ri a riprenderli? forse sì forse no ci sto ancora pensando, ma non credo che in futuro li riprenderò, perché non lo so. Ho avuto un po'. sono stata un po' scottata da Avon. I brochier non tanto, sarà buona quanto volete, anche per me è buona, però c'ho anche ancora dei campioncini di brochet, però con Avon, vabbè, anche lì stessa cosa, c ho tanti campioncini di profumo di Avon però, però niente ragazze, va bene così, e quindi nulla, mm, dunque ragazze il video termina qua perché sono già 25 minuti che sto registrando, non so neanche se riesco a montarli tutti questi questi minuti, però ci provo, al massimo li li, li suddivido in due parti altrimenti lo monterò per intero, cioè non modifico nulla però lo registro per il cioè, lo registro ciao, voglio dire lo, lo esporto per intero il video, se me lo fa caricare non l'ho detto. Comunque se questo video appunto vi è stato utile, ma perché altro di compagnia non, cre non credo utile, ma di compagnia sì. Mettete un bel like di supporto, un commento e soprattutto buona festa di santo Stefano a tutte. E noi ci si vede al prossimo video, vlog o che sia make up o anche smr. E niente ragazze, questo era tutto. Un bacio, un commento, un like. Se vi va iscrivetevi, a... iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Aggiornamento, ciao, un bacio. Buon Santo Stefano a tutte e a tutti, ciao ragazzi e ragazzi, ciao.